Allora Sono anch'io qui a ringraziarvi tutti vorrei ringraziarvi uno, uno per uno perché diciamo così, è sempre un bell'atto, una sfida no? uscire fuori dalle nostre case e andare a seguire anche magari una serata della quale si conosce più o meno diciamo così, argomenti e anche i relatori eh, Chi diciamo, ha avuto occasione di scorrere i nomi di questa serata sa che sono tanti a mio avviso sono veramente però così abbiamo un parterre molto molto ricco e quindi dobbiamo iniziare subito perché eh, sennò rischiamo di sforare. Diciamo, iniziamo non con una persona fisicamente qui è una, una persona però che ha dato un contributo secondo me molto molto valido cioè, ci ha inviato un suo video è il professor Gianluca Sgueo è, è un professore di Media Activism and Democracy presso la New York University di Firenze ed è anche il direttore del, del Centro Studi del Parlamento Europeo. Eh, io l'ho incontrato in, una, in, un, in un pomeriggio di marzo, dove c'era anche Lorenzo. E' eh, stato un incontro, come dirà il professor Sgueo, um, piuttosto simpatico, perché c'è stato un misunderstanding sulla location e siamo finiti al Parco Sempione eh, in un prato, e, ah sì, non parlo, signore, e abbiamo parlato amichevolmente, avevamo un gruppo molto folto eravamo in quattro forse mi sembra, era un gruppo molto folto e però quello che è venuto fuori ha fatto sì che scoccasse quella piccola scintilla che mi ha fatto pensare che forse ci poteva essere una replica dei suoi argomenti io, io speravo che ci sarebbe stata fisicamente con lui qui presente invece non, non ha potuto spostarsi da Bruxelles e quindi ci ha gentilmente inviato un video e io altrettanto gentilmente chiedo a se a farlo andare. Buonasera a tutti, eh, vi ringrazio l'invito, mi scuso per non poter essere presente, purtroppo una serie di spostamenti mi impedisce di essere con voi, io ci tengo a ringraziare per questo invito, per questo bel evento che avete organizzato. Eh, alcune persone quindi prendo eh, un minuto del mio tempo per questo ringraziamento anzitutto a Flavio Mantovani che è una persona molto cara che ho conosciuto in occasione di una presentazione di un libro, il mio ultimo libro eh, a Milano in una condizione un po' particolare eh, ci fu un errore logistico quindi eh, ci incontriamo nel punto sbagliato e eh, conservo un bel ricordo di quell'evento di discutere istitutivi sul prato, eh, di cose interessanti, quindi insomma una, una situazione eh, surreale ma interessante. Eh, Fabrizio Pregolesi, naturalmente, il presidente, e quindi approfitto le due associazioni, la Rede Civica Santonatese e l'associazione. So che voi oggi state discutendo di temi importanti, io vi eh, limito a portare un contributo piccolo, quello che Riguarda l'ultimo libro. Eh, in quest'ultimo libro provo a discutere di come oggi i governi, ma in realtà anche le organizzazioni della società civile, in parte i eh, gruppi industriali, attraverso le persone logistiche, quindi provo a spiegare come questi soggetti stiano progressivamente eh, adottando delle regole diverse per eh, interagire con. Faccio un esempio, eh, per meglio dire, eh, spiego eh, il tema da una prospettiva più ampia. Dunque, cosa fa un regolatore pubblico tradizionalmente per convincere i cittadini ad adottare un determinato comportamento? Ha due strumenti, il primo è quello della sanzione e l'altro è quello dell'incentivo monetario. Quindi, esempio, se io... Commetto un reato contro la proprietà privata, a seconda della fattispecie andrò incontro ad una determinata sanzione. Viceversa, in alcune circostanze, quando è stato previsto, se io eh, con la mia compagna eh, progrediamo un eh, figlio, possiamo avere diritto ad un incentivo economico, quindi al. Quello che eh, comunemente viene chiamato bonus per me, eh, quindi una somma in un denaro riconosciuta per eh, un contributo importante Questi sono due strumenti tradizionali di decorazione. Ora, cosa accade? Negli ultimi anni si sviluppa invece una terza strada, una strada che è stata teorizzata nell'economia, nell soprattutto, ma anche da alcuni giuristi, che si chiama Nagy. Che cos'è il Nagy? Letteralmente, tra in italiano, è una spinta, ma non è una spinta violenta, è una spinta gentile. Il Nagy identifica l'ipotesi in cui un potere pubblico, un'amministrazione, eh, convince i cittadini, spinge gentilmente i cittadini in direzione di una scelta ideale attraverso una particolare eh, conformazione delle scelte che vengono date a questi cittadini. Vi faccio un esempio molto pratico, se io sul formulario per la donazione degli ordini indico alla domanda se tu favorevole alla donazione dei due ordini, sì o no avrò un numero di rispondenti molto più basso rispetto all'ipotesi in cui invece io scriva se tu contrario alla donazione degli ordini, sì o no questo è un naggia perché di fatto invertendo la domanda, quello che gli inglesi chiamano il framing, la cornice, io ho fatto leva sul fatto che molti di noi non rispondono a quella domanda, quindi automaticamente danno il loro consenso. Ma lo fanno in un caso contrariamente, perché si chiede se sono favorevoli, in un altro caso invece avallano l'ipotesi in cui. Per indicare la propria contrarietà, avrebbe dovuto scrivere eh, una croce sul sì. Questo è un maggio. Ora, il passaggio successivo, qual è? Ancora più recentemente si comprende che rispondiamo in maniera migliore a degli stimoli di questo genere che però contengono degli elementi che ricordano un gioco. C'è una parola inglese che descrive questo tema, si chiama gamification in italiano potrebbe essere tradotta come ludicizzazione ed è appunto l'ipotesi in cui un potere pubblico crea una struttura, una procedura, un'iniziativa di comunicazione che incorporando gli elementi tipici del gioco, ovvero la competizione delle regole e un obiettivo a cui corrisponde un premio, Consente, a, o perlomeno cerca di stimolare i cittadini ad assumere un determinato comportamento. Ci sono tantissimi esempi, uno solo è un caso interessante. Stoccolma, oltre alle videocamere che fotografano gli automobilisti indisciplinari che superano in certe aree urbane la velocità massima consentita, crea una lotteria, la chiama Speed Camera Lottery, quindi la videocamera della lotteria della velocità. In cui gli automobilisti virtuosi accedono ad una lotteria e il primo sorteggiato eh, tra tutti o ogni mese vince un piccolo premio in denaro. Chi paga quel premio in denaro con i quali hanno invece dovuto pagare la multa avendo sorpassato il limite di Questo è la gamification ed è appunto un age perché io sto incentivando in maniera unica a partecipare eh, e a essere rispettoso delle regole Ora vedete, per concludere, eh, questa riflessione, che ovviamente ha tanti problemi e anche tante perplessità circa la propria riuscita, può in un contesto di coinvolgimento e di informazione ai cittadini circa le tematiche di cui vi occupate voi, la sensibilizzazione al cambiamento climatico, potrebbe avere successo. E anche qui abbiamo degli esempi. Concludo citandone eh, uno, qualche anno fa, che lanciato al Stati Uniti, la Climate Challenge. Quindi la sfida del, dell'ambiente, del clima, si chiedeva agli adolescenti nelle scuole superiori di filmare con il proprio cellulare una conversazione con qualunque familiare che questi temi, di postare questi video online, quindi avere diciamo, un riscontro nella comunità, e poi si premiava il video più divertente e con lo giusto. Ecco, questo è uno strumento che ha una finalità formativa ed educativa, che non prevede le istituzioni tradizionali incentivo monetario della sanzione, che dunque può essere chiamato spinta gentile o nage, e che in più contiene gli elementi della verification. È un tema interessante, un tema promettente, è un tema che non è privo di, di esempio di natura etica, ma che potrebbe costituire una delle chiavi con cui raccontare e applicare la eh, sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai comuni. vi ringrazio, vi saluto eh, e spero di avere la possibilità la prossima volta di unirmi.